tutti e due che in questo periodo eh, sui mezzi pubblici romani ci sono molti più controllori, cioè veramente non ce n'erano prima niente, però eh, quasi niente adesso veramente è facilissimo incontrare. In gruppi di quattro, in gruppi di sì, quattro sì, dovrei fare di mia più, colpa eh. su una cosa però no, non lo il Mugliari mi dice non dirlo non dirlo, non dirlo, no, forse no, lo racconto no. tra poco allora, forse, quando non... non ci sarà no, l'assessora è... Linda Veleva assessora alla città in movimento del comune di Roma benvenuta Salve, buonasera. Buonasera. Tanto, insomma, avrai intuito qual è la mia colpa, insomma, no? Non hai pagato il biglietto, No, caso? non ho pagato il biglietto perché stavo per prendere aereo con allora, il lo passeggino, lo far dovevo proprio. fare tre fermate a piedi. Eh. Stava per piovere, non avevo il biglietto in tasca, ho fatto un'unica fermata di tram e io sono così, io sono io molto Io non ho sentito nulla. Non no, ho sentito no, nulla, tutto. era brava. E guardi, io gliel'avevo detto mi di non creda, Sono <ride> stata fortunata perché per quell'unica fermata di tram sono scesa e ho trovato quattro persone che stavano controllando. Ah. ho detto "Lo vedi, l'unica volta che non avevi il biglietto in tasca è successo Penso che io la domenica, era... la domenica delle, de, di quando c'è stata la maratona quindi due domeniche fa addirittura sul treno che va da piazzale Flaminio fino a Prima Porta ne ho beccati otto vabbè forse perché erano Beh, distribuiti eh. sul treno quindi, quindi effettivamente c'è una grande presenza assessore e a quelli disattenti come te come me anzi scusate ne beccheremo un po' di più assessore eh. Allora, guardate, sì, sono son contenta che evidentemente questa misura è visibile anche alla città siamo a lavoro con il discorso della lotta all'evasione già da ottobre e da ottobre ad oggi, quindi abbiamo messo su una task force che sta progressivamente girando sempre di più in città, stiamo quindi dedicando ATAC come azienda un numero sempre crescente di ore, lavorate quindi sul campo direttamente sia in copolinea dei bus, sia all'interno delle metropolitane, sia anche sui bus di superficie. Ma la novità importante, avevo, avevamo promesso che avremmo investito risorse e impegno in questa lotta all'evasione e ieri l'azienda ha concluso un accordo con dei sindacati mh, direi che il primo accordo in assoluto o per rata che non so se in altre aziende del trasporto pubblicolare di grande dimensione sia mai capitata una cosa del genere e, cioè, in questo, i consumi di questo accordo prevedono una modifica del, dell'articolo 36 del, del contratto dei sali e quindi praticamente da azione volontaria anche come era prima, gli impiegati potranno, dovranno diciamo, come attentimento aziendale andare su fare attività dei verificatori per un tot di un realmente Ah, spieghiamolo bene, cioè praticamente c'è ci cioè del, del, del, del, del, del, del personale amministrativo, amministrativo quindi, che deve esatto. uscire dalla, dagli uffici e andare sui mezzi pubblici a controllare, giusto? Non? Esattamente, mentre prima però era eh, un'attività che veniva svolta su base volontaria, adesso con questo accordo raggiunto tutti i 1400 dipendenti interessati a questo accordo dovranno quindi della parte amministrativa, dovranno andare su strada a effettuare questo servizio a rotazione evidentemente, quindi eh, a completamento del proprio orario di lavoro quindi questo direi che è un grandissimo risultato perché in questo modo potremo oh, effettuare dei, dei, dei lavori su strada, di verifica di, dunque, della lotta di persone su strada equivalente a circa 240 risorse in più impiegate a, a tempo pieno quindi il risultato è stato molto molto importante senza eh, assumere eh, altri dipendenti e rispondendo anche, assumere, anche esatto. ad una serie di cose che spesso venivano dette e chieste anche dagli stessi cittadini, eh, ma perché non li spostiamo dagli uffici e non li esatto. facciamo stare in mezzo alla gente? Questo è esattamente un intervento che, eh, come si dice in economia, è efficace ed efficiente. Efficace perché andiamo a contrastare l'evasione e quindi andiamo a rispondere alla domanda che i cittadini ci fanno: cioè eh, controllate chi non paga il biglietto perché qui eh, noi, se lo paghiamo, vogliamo essere tutelati vogliamo che il servizio funzioni. E poi ed efficiente perché non stiamo assumendo nuove persone quindi, a parità di costo, noi stiamo oh, comunque impiegando oh, delle risorse. Quindi, questo è un vantaggio anche per l'azienda, anche perché poi in prospettiva questi maggiori controlli eh, produrranno anche. Dei, dei maggiori ricavi per, per l'impresa perché eh, diciamo, l'effetto che ci si attende dai maggiori controlli è che tutti facciano il biglietto e quindi che i ricavi dal biglietto salgano per ata che questo potrebbe comportare dei risultati importanti che stimano anche milioni di euro l'anno, quindi il recupero delle passioni corrisponde a milioni di euro l'anno che potranno essere poi impiegati per investimenti anche per la città certo. Allora io le faccio auto, subito una domanda a parte un'osservazione che ha il, insomma, il valore che ha nel senso che per esempio eh, una delle eh, fermate della metro che, eh, che aveva messo il, la, la timbratura, cioè il passaggio del biglietto anche in uscita, quella di piazza Concadoro. Oggi, fatta oggi, quindi verifica stamattina, eh, tutti quelli del mio treno, almeno quelli scesi a Concadoro, avevano il biglietto e eh, la porta eh, di servizio che è a fianco ai tornelli che era sempre aperta invece era chiusa ben segnalata dice attenzione che scatta l'allarme eccetera eccetera quindi, eh, quindi questa è una già un'osservazione che vale per quello che vale cioè non è statistica allora dal punto di vista della statistica a quanto ammonta adesso per i primi mesi in cui si stanno facendo più cioè i controllori quanti ne trovano senza biglietto? sicuramente dipende dalle giornate dalle linee eh, però ce ne sono abbastanza quindi pensiamo che come dire, siamo soltanto all'inizio di quello che poi dovrà essere un cambiamento culturale perché anche con la campagna informativa che abbiamo fatto, non farti sorprendere senza biglietto, ecco. mm -hmm. eh, io credo che, che sia indispensabile anche l'aiuto da parte della città. Eh, insomma, è chiaro che i controlli aumenteranno ma chiediamo anche ai cittadini eh, di eh, non, non perdersi un vecchio ardacco, quindi un euro 50 è un prezzo accettabile e noi come contropartita ci stiamo impegnando eh, affinché il servizio dunque, venga rilanciato quindi diciamo che è una sorta eh, di Chiamiamolo di scambio in termini positivi e noi ci impegniamo in un versante, però anche la città ci deve, ci deve aiutare in questo senso. Oh, ricordava la natura dell'accordo, forse un accordo storico, e il fatto che prima su base volontaria alcuni dipendenti potessero effettuare i controlli, questa volta invece non è su base volontaria. È stato un accordo sudato, faticato, i dipendenti perché all'interno delle loro ore di lavoro, posso immaginare che qualcuno avrà storto il naso, ecco alla fine si è raggiunto ah, pacificamente questo accordo. Quanto se l'è sudata Assessore? Allora diciamo che, che è stato un accordo che è eh, iniziata la contrattazione iniziata ieri mattina e si è conclusa ieri sera. Quindi insomma sicuramente sì, eh, c'è stato un confronto tra tutte le organizzazioni. Devo dire che il risultato è stato molto molto positivo perché otto sigle sulle 10 che sono presenti in Atac hanno sottoscritto questo, questo accordo. Quindi è stato un risultato anche importante termini di, di condivisione un accordo di cui sicuramente l'azienda deve andare fiera perché in qualche modo cerca anche di, cercato di introdurre una una soluzione che potesse essere quanto più condivisa possibile, sappiamo bene che quando le soluzioni sono condivise poi funzionano anche meglio, quindi sono, sono tutti molto, molto soddisfatti di questo di quest accordo, credo che sia, ripeto, il primo passo di un, eh, di un, di un, obiettivo, perché, un obiettivo che è la nostra eh, lotta all'evasione. Certo. Oh, Arrivano i complimenti eh, del nostro ascoltatore, 3, 7, 3, 7, 5, 100, 4, 500. io le faccio una domanda, però... Eh, cioè, era stato sempre segnalato dai verificatori un problema quello di rapportarsi per esempio a diciamo così quelli che mh, non avessero una posizione chiara cioè, cioè, chi non avesse fissa dimora gli immigrati più o meno che magari non avevano eh, una casa eccetera eccetera ecco sono, risultano questi, questi casi cioè, cioè, e eh, si riescono le multe che vengono elevate, poi eh, si riesce a farcele pagare, insomma l'ATA che riesce a farcele pagare? Eh è chiaro che anche l'azienda sta mettendo in campo tutto quello che è possibile per il recupero della sanzione perché eh, ovviamente la sanzione ha senso se poi eh, viene pagata ecco, se l'effetto disincentivante a non pagare il biglietto lo abbiamo se poi la multa viene effettivamente pagata eh, su questo l'ufficio competente è sicuramente al lavoro per cercare di migliorare eh, anche questo, questo versante, quindi cercare delle soluzioni che rendano quanto più certa possibile poi l'incastro no, perché la è deterrenza se effettivamente viene, avversi, viene avvertito come un rischio quello di essere beccati senza biglietto, se no non c'è sì, deterrenza. credo con, con questa azione qui, eh, in cui questi, i controllori saranno sempre più visibili rispetto al passato, eh, poi ci sarà un cambiamento che andrà anche in automatico l'adattamento insomma anche alla gente certo è più scoraggiante dice lei no? anche esatto, se ad esempio esatto, c'è chi ci scrive ricordano spesso il modello londinese ovvero se sali a bordo di un bus e eh, hai la possibilità di avere il biglietto di pagare il biglietto bene tu stai su quel bus altrimenti scendi e non lo prendi io non so se si possa arrivare poi eh, alla fine anche a questo intanto è un accordo che coinvolge dipendenti di Atac un'azienda che sappiamo, è da risanare quindi già secondo me è stato affrontato il problema da un altro punto di vista Assolutamente, insomma, è chiaro che eh, questo eh, ripeto, è un primo set di interventi e sono certa che da qui ai prossimi 2, 3, 4 mesi potremo risentirci con dati alla mano su come questa quest azione ha generato, insomma, sui risultati generati da, da questa azione. E e questo è quello che ci chiedeva la città, quello che avevamo promesso a tutti i cittadini, insomma, quindi eh, mi auguro che ci potremo risentire anche a distanza di tempo e comunicare qualche dato che sono certa sarà indubbiamente positivo sulle sanzioni elevate ma anche e soprattutto sull'incremento dei ricavi per la vendita dei biglietti sono molto comunque molto... allora per riproporare al momento non ci sono delle statistiche su quanto sia elevata l'evasione del pagamento del titolo di viaggio, usato proprio burocratese puro il eh, titolo eh, di viaggio eh, è, mi è, mi è bello mi dica che è bello titolo eh, viaggio, il titolo di viaggio si chiama così è così eh. aderente alla realtà vabbè, però, cioè. <ride> sì mi piace però questo, <ride> questo è il titolo di viaggio quindi sì, eh, i dati ripeto dati, già in generale il dato sull'evasione è, è comunque piuttosto complicato sulla parte incassata c'è sicuramente molto da lavorare cioè c'è da lavorare sul fatto che queste sanzioni comunque ancora non c'è una statistica ufficiale su quanto sia grande no? perché su questa allora, si andava da de, così, delle stime eh, del 50% che non pagano il biglietto a molto molto, molto meno questo chiaramente eh, è importante non, non solamente in termini di curiosità ma, ma anche per capire quale sia l'efficienza dell'azienda perché è chiaro che se manca una quantità enorme di denaro allora il deficit eccetera eccetera è provocato in buona parte da quello se no vuol dire che è gestita male ecco questo tanto per essere chiari insomma. Allora, sicuramente in Atac visto come stanno delle cose in passato abbiamo avuto entrambi, entrambi i problemi sia problemi di gestione sia problemi anche di, di evasione però posso dirle eh, che dall'idea che mi sono fatta io oh, secondo me saremo intorno intorno al 25-30% però vi dico mm. anche che alcune città europee quelle più, più performanti hanno comunque tassi che si aggirano al 15% mm. certo. quindi parliamo non so eh, okay. in come in si dice come la Danimarca ecco, anche in, in, eh, come si dice per esempio il campo, terroristico. Allora, il campo del terrorismo non esiste il grado zero della sicurezza non no, esiste, il grado, il grado zero, zero dell'evasione ecco non esiste. Esatto. Mm. No, no, quello non esiste, però insomma finché si, eh, si rientra eh, in un range fisiologico è negativo, però oh, quantomeno quello che mi interessa adesso è andare ad aggredire la, la parte più importante e poi tendenzialmente andare al, alla riduzione massima possibile del, della, del tasso di evasione. Oh,